E' bella tutta ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo in un video particolare come state vedendo da, da Rise, ecco qui che dice di sì. E, ragazzi, oggi vi andremo a far vedere come mettere il macro da PS4. 100% funzionante, ragazzi. Mi raccomando, avete bisogno solamente di un telefono, eh, di un po' di MB da spendere. Pochissimi per due applicazioni. E infine. Eh, dovete, andare, dovete avere una PS4. Ovviamente e un pad. Detto questo, ragazzi, ci spostiamo sul telefono. E faccio subito vedere come si fa. Let's go. Ed eccoci qui ragazzi nel nostro telefono, lasciate fare ovviamente la, la schermata di sfondo. Bisogna andare su Play Store e scaricarsi la prima applicazione, ossia PS, Pad PS4. Non è la prima, bensì raga, la seconda applicazione. Eccola qui, Mobile PS4 DualShock Game, Gamepad. Ragazzi, non quando, scaricatevela e, e poi farò vedere come funziona appena avrà terminato il download. Eccoci qua dentro l'applicazione, voi dovrete semplicemente premere questo pulsantino qui e iniziare. Allora, cosa dovete fare di preciso? Ovviamente qui skipate tutto, dovete registrare la vostra PS4. Come si fa? Molto semplice, andate su registra PS4, qui ragazzi andrete a selezionare il vostro numero di eh, registrazione che troverete tranquillamente andando sulle impostazioni della PS, scendete nelle impostazioni fino a quando non troverete come c'è scritto qui eh, impostazioni connessione per giocare da remoto Quindi impostazione della connessione di riproduzione remota Ci andrete a premere e andate su aggiungi dispositivo Come ti dice qua raga molto semplice Aggiungi dispositivo e qui vi apparirà un numero Dovete semplicemente inserirlo Ora io lo inserisco tanto raga eh, Cambia ogni 300 secondi questo, questo, questo numero Andiamo a inserire per l'appunto Ecco qui il numero di registrazione E non fate nient'altro raga Semplicemente registra PS4 Voi premere, Dovete premere ok Molto molto easy e... e porterà sul sito della PS4 dove ovviamente dovete fare il login. Raga, farò il login molto veloce e ci becchiamo appena l'ho finito. Eccoci qui concluso il login. Eh, ovviamente, raga, dovete fare tutti i passaggi che vi dico. Eh, una volta arrivati qui, raga, vi apparirà questa schermata. Modalità gameplay, gamepad. Collega o collegamento diretto. Ora voi non dovrete fare nient'altro che tornare indietro. Quindi, praticamente, uscire. Andare su Play Store. E ragazzi dovete precisamente installarvi eh, questa applicazione qua che si chiama, chiama Autoclicker. Non so raga un po' da, da acer però ci sta. E questa è qui ragazzi Autoclicker 2020 Automatic Tap. Ragazzi mi raccomando installatela. Vi, ovviamente raga vi lascerò tutti i link in descrizione nel caso voi non, non, riuscite, non riuscite a trovarli. Eh, apriamo l'applicazione. E qui raga bisogna un po' più... Capire come funziona Allora, innanzitutto dovete dare l'accessibilità eh, All'app Premendo ok, vi porterà sulle vostre postazioni Dovete andare in fondo Autoclicker, accesso Ok, perfetto Tornate indietro, indietro, indietro E fate abilità, modalità multi-target Questa qui ragazzi, multi-target Eccola qui la modalità multi-target E abbiamo già finito ragazzi Tranquilli, abbiamo già quasi finito Ovviamente chiudiamo la schermata Questi due ragazzi dovete lasciarle sempre Ora andiamo sul nostro gamepad Ok e cosa succede ragazzi cosa succede eh, ovviamente raga qui dovete collegarlo una volta riaperto il tutto e arrivato a questo punto, eh, dove avete premuto anche il collega, vi apparirà questa schermata e sarebbe il vostro joystick eh, da telefono. Voi cosa dovrete fare con ovviamente l'interfaccia dell'altra applicazione, del lato clicker? Dovete andare a creare due pulsanti che verranno cliccati automaticamente ogni volta. Come si fa? Molto semplice, basta premere due volte il più e questi due pulsanti vengono creati così in maniera automatica. Io vi consiglio di andarle a mettere in questa maniera, rispetti, rispetto alle, alle impostazioni che ho messo io. Ragazzi, se volete ve le faccio anche vedere, anzi, ve le faccio vedere subito. Eh, le potete trovare praticamente qui in sovrappressione. Stanno aprendo le immagini, ragazzi, mi raccomando, copiatele. Eh, copiatele tutti perché... Per ora io ho, ho, sono riuscito a trovare questa combinazione di, di, di tasti eh, Dopodiché raga avete fatto in questa maniera Molto semplice Dovete premere sul numero 1 E andare a, a impostare non 100 ma bensì Ma bensì un solo millisecondo E perfetto Uguale anche per il tasto numero 2 Un millisecondo Dopodiché raga dovete semplicemente premere il tasto blu Ossia il tasto play E, e la cosa apparirà così ragazzi Guardate un po' Detto questo ragazzi il video è quasi finito Vi ricordo le ultime cose che ovviamente meno ping avete e più eh, le macro verranno utilizzate al meglio Quindi c'è più, più, più possibilità che eh, vi diventa la, la struttura invisibile e cose così Vi ricordo anche che trovate tutte e due le applicazioni in descrizione Mi raccomando fateci un salto eh, L'ultima cosa mi raccomando se vi va utilizzate il mio codice attore nello shop davide dominati Lo vedete qua sopra mi raccomando utilizzatelo tutti Detto questo ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video o in una prossima live Mi raccomando statevi bene Bella raga